Oggi sfogliamo l'album numero 12 del libro She che valido fino al 4 ottobre del 2017 Vedrete che ci sono tantissime novità ma soprattutto promozioni, offerte, tutto per la bellezza, per il make up e perché no per coccolarsi un po' Io direi di non esitare oltre e di iniziare subito a sfogliare il catalogo Iniziamo allora a sfogliare il catalogo, ecco, lo vediamo subito dal eh, sommario che ci sono davvero delle cose molto molto interessanti e vediamo subito che con 20 euro di acquisto di palotti trucco che ora vi mostro si è in omaggio la pochette che è molto anche bellina e come si può dire, dato che è un color oro e anche chic e poi è bella da portare sia da vedere che da portare dentro la borsa ma intanto veniamo con la grande novità, eccola, perché è la tinta labbra effetto mat lunga durata 14,95€ per 7 ml ed è una tinta davvero super pigmentata con olio di camellia che quindi non va neanche a seccare le labbra vediamo tutti i colori che sono dalle toni del nude oppure del malva, del rosa oppure i rossi e devo dire che ce ne sono vari che mi piacciono davvero tantissimo ovviamente anche la nuova tinta fa parte dei prodotti che con 20 euro sta in omaggio alla trousse gli altri prodotti sono la matita labbra, il matitone glossy, il primer labbra oppure i rossetti, eccoli qui il rouge vertige che è fantastico come rossetto, i correttori i vari fondotinta per tutti i tipi di pelle, eccole qui, il correttore, la cipria opacizzante, i farde o blush, la terra, primer occhi e tutti i colori di ombretto, che sapete che sono davvero tantissimi, effetto matte, effetto parlato, gli ombretti, eccoli qua, a lunga durata, il eyeliner, le matite occhi, che hanno davvero una durata estrema anche le matite occhi, eh, le matite occhi e jumbo, la matita sopracciglia che è quella che io preferisco in assoluto la matita cool le matite eccole qui quelle waterproof che davvero provate tutta estate durano tantissimo e ovviamente tutti i mascara eccoli qui quindi 10 e eh, 20 euro di prodotto se hai in omaggio la Truss. Vediamo ora la novità della linea Serum Vegetal, la Sleeping Care. È una crema notte rigenerante che dice di avere un'efficacia rigenerante nella crema notte unita alla leggerezza di una formula innovativa che penetra istantaneamente nella pelle. Intanto è una formula senza siliconi, coloranti o eliminari, parabeni, 50 ml in offerta, 15,95 euro. Promette di notte dopo notte rigenerare la pelle, ridurre le rughe, distendere i tratti e ridonare al viso naturale luminosità. Oltretutto dice essere una crema ricostituente allo stesso tempo leggero, non occlusiva, lascia spiegare la pelle durante la notte. E devo dire che questa sicuramente la proverò. Vediamo ora la novità della linea Sensitive Vegetal perché abbiamo la crema detergente delicata. Allora, 125 ml in offerta a 7,95€. È una crema detergente per le pelli sensibili, senza solfati, alcol, silicone, coloranti e parabeni. Dice di avere una texture in crema per eliminare impurità e detergere dolcemente le pelli più sensibili. Come si usa? Semplicemente si applica il prodotto sul viso asciutto e sugli occhi, si massaggia delicatamente e si risciacqua con abbondante acqua. E la pelle è struccata. Vediamo il set detersione che comprende la crema detergente delicata più l'acqua micellare initiva 2 in 1 a 12,95€. Oppure abbiamo il set detersione della linea idra Vegetal che comprende il gel detergente freschezza e l'acqua micellare idratante 2 in 1 a 8,95€. Vediamo ora il set di tersione della linea Sebo Vegetal che comprende il gel detergente purificante, l'acqua micellare purificante 2 in 1 a 9,95, set di tersione della Pool System con il gel detergente purificante e la lozione purificante a 9,95, E ora vediamo la grande novità, piccoli piaceri per le mani, perché, eccoli qui, sono le nuove creme mani della linea Plasia Natur, sono delle mini taglie, senza coloranti o agli minerali e parabeni, con burro di karité eco-solidale e il 95% di ingredienti di naturale. Sono piccoline, perché sono 30 ml, a 2,95€, quindi le trovo perfette da portare, ad esempio, in borsa o da tenere nel cassetto in ufficio, si hanno le varie profumazioni che sono olive e peti di grain, oppure mango coriandolo, noce di cocco e vaniglia barbon. Devo dire che la noce di cocco e la vaniglia barbon le devo assolutamente provare perché mi piace un sacco con profumazione della linea classica. Veniamo ora ai dei set, e qui dice Fai il pieno di energia e vitalità. Il primo set deterge e profuma. Comprende il bagno doccia da 200 ml e l'acqua profumata energizzante da 100 ml a 9,95 della profumazione albicocca e rosmarino. Oppure sempre albicocca e rosmarino abbiamo il set detergi e idrata, a 7,95 il bagno doccia da 400 ml e già l'idratante energizzante da 200 ml. E questo era tutto l'album. Allora abbiamo sfogliato tutto l'album, vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box per, cioè, sono i contatti per le informazioni e per gli ordini, c'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf, il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi elettronici e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Brochet.